Allora, la volta scorsa eh, abbiamo, sia pure in maniera non proprio né rigorosa né sistematica, abbiamo cominciato a stabilire alcuni, mh, alcuni punti di riferimento, in particolare che, eh, diciamo, eh, la logica è necessaria per affrontare qualunque tipo di test, sia per quanto riguarda le domande di logica ma anche per quanto riguarda le domande di matematica piuttosto che di fisica, piuttosto che di chimica piuttosto che di biologia per carità, molto spesso ci vogliono delle conoscenze specifiche però la logica non deve essere mai assente dalla, diciamo uh, come, come riferimento il problema però è che questa materia A non si insegna avete mai visto una materia logica? no B Uh, ci sono delle ambiguità fondamentali su, diciamo, tutti quanti siamo abituati a ragionare però non tutti quanti ci rendiamo conto che esistono diversi tipi di ragione okay? e che hanno tutti uh, questi tipi di ragionamento hanno, uh, diciamo, ragione d'essere però sono diversi, diversi nel come si svolgono e diversi nelle conclusioni uh, a cui arriviamo e ognuno ha un suo ambito di applicazione uh, quando parliamo di logica in senso stretto noi parliamo di logica deduttiva cioè di un, di un sistema formale, per esempio matematica matematica avete delle regole scritte, le definizioni sono state date in, in maniera precisa e quindi quando c'è un esercizio, un problema, in genere questo problema ha una soluzione ben precisa e questa soluzione viene in maniera necessaria e inevitabile Sarà sempre così, anche in matematica esistono problemi che hanno più soluzioni, problemi che non hanno soluzioni, l'esistenza e lucidità del problema è importante da stabilire come prima cosa. Però, diciamo, molto spesso, almeno sui libri di testo, dato un problema in genere c'è una e una sola soluzione. Questo è un dato di fatto, che spesso capita, almeno sui libri di testo. Una cosa che fate spesso, quando andate a risolvere un esercizio, di matematica spesso traete delle informazioni eh, dal contesto se non lo fate va bene cioè nel senso se la professoressa ha appena spiegato il teorema di Pitagno ci sono degli esercizi probabilmente nell'esercizio di geometria si sfrutterà, si dovrà sfruttare il teorema di Pitagno altrimenti non ha senso dare quel tipo di esercizio subito dopo hai capito? è giusto o no? quindi in questo senso è legittimo dire ma io ho fatto questo teorema, non ho applicato a nessuna parte il teorema di Pitagora fammi un attimo controllare se ho ragionato bene altre volte l'esercizio di, di questo controllo tipologico è altrettanto corretto diciamo nella sua però non dovrebbe essere così cioè, cosa succede? Succede spesso che uno dica, no, no, l'esercizio, sicuramente sto sbagliando perché mi sta venendo troppo lungo. Vi è mai successo in cinque anni di aver fatto questo tipo di ragionamenti? Sì. Onestamente, è successo. Allora, è successo uno dice, no, no, non può essere, è troppo lungo. Oppure, diciamo, sicuramente non è così, oppure andate a vedere la soluzione e vedete subito che state, anche se non siete arrivati alla fine, state andando fuori, fuori strada eh, questo tipo di controllo deriva dal fatto di conoscere o quantomeno poter intuire mh, quello che dovrebbe essere il tipo di procedimento o il tipo di soluzione del problema questo tipo di cosa non è, secondo me, il massimo perché, eh, diciamo la maggior istruttività diciamo, il fatto maggiormente istruttivo per un esercizio è esattamente stabilire se l'esercizio è facile o difficile quindi eh, facciamo un esempio mutuato da un'altra eh, situazione eh, è chiaro che se io prendo un libro sto studiando il russo per dire, prendo un libro mi faccio tutte le mie frasi del capitolo, vedete, sono tutte frasi su, diciamo, le parole che ho studiato in quel capitolo, i costrutti grammaticali che ho studiato in quel capitolo, e sono tutte esattamente dimensionate sulla difficoltà che io posso affrontare in quel capitolo. tutto ciò però, mi è, poi vado per strada, quello mi dice una frase e io non ci capisco niente, perché ovviamente non userà le parole che ho usato in quel capitolo. Uno dice, vabbè, però se ti metti tutti i 100 capitoli avrai, conoscerai bene il russo. No, non funziona così, c'è una difficoltà ulteriore, non è, eh, diciamo, poter parlare, non è la somma di 100 capitoli, c'è un, una difficoltà eh, ulteriore. Uh, quindi, avere degli esercizi con una risposta mh, prestabilita oppure che mi danno eh, eh, soltanto, diciamo, Uh, un certo tipo di uh, difficoltà ben precisa serve per carità, serve molto ad acquisire tecnica ma non, non è istruttivo tantissimo nel senso che la cosa principale quando io ho gli esercizi per esempio di riepilogo allora sì, già un po' più difficile perché io ho un esercizio di riepilogo la prima cosa che devo fare devo collocarlo nel capitolo giusto e quindi uh, fare riferimento all'applicazione di un teorema piuttosto che di un altro teorema e poi risolverlo quindi la difficoltà non sta più nel dire ah si sì, se devo applicare il teorema di A, ah, si fa così ma devo capire cosa devo applicare e perché uh, comunque stiamo parlando sempre di logica deduttiva. anche qui ci sono pa parecchie eh, particolarità le vedremo subito dopo uh, però spesso e volentieri uh, una cosa che eh, diciamo uh, un aspetto sul quale eh, si trovano delle difficoltà è che non sempre eh, nel mondo reale, se noi vogliamo applicare quello che abbiamo studiato, allora noi, diciamo studiamo la matematica, quindi siamo sicuramente eh, molto in gamba anche in tutto il resto delle, delle eh, attività umane, non è proprio così. Perché per esempio la matematica non mi dice come mi devo regolare, eh, per esempio se eh, sono iscritto a Facebook e se devo gestire le amicizie con tizio piuttosto che con questo non me lo dice, non è così facile. Ci sono per esempio delle regole nei rapporti interpersonali che ci sono ma non sono scritte da nessuna parte. Io le.. quando è che le scopro? E qua torniamo al discorso dell'errore. Quando sbaglio. In genere quando sbaglio, faccio un, un errore grave, Qualcun altro me lo fa notare Per esempio potrei notarlo perché perdo soldi Potrei notarlo perché ho sbagliato con qualcuno e ho offeso qualcuno Allora questo qua si sentirà, Oppure eh, potrei notarlo per tanti altri motivi Però in genere l'errore porta una penalità, porta una conseguenza Però porta anche un'informazione Allora qual è l'informazione? Io vado a rivedere dove ho sbagliato se capisco perché ho sbagliato, allora ho fatto un eh, progresso. Ok? Uh, facciamo dei piccoli esempi. Prima del, di iniziare oggi, uh, c'era stata una battuta sul treppiede. Siccome la, la videocamera si appoggia sul treppiede, allora, la, la mia domanda è stata perché eh, il treppiede ha solo tre piedi e perché la sedia ce ne ha quattro? E poi l'altra, anzi la domanda collegata a questa, il treppiede può dondolare come fa la sedia? No, perché? La risposta è basta, questa è proprio pura geometria, perché il treppiede, appoggiando su tre punti, supponiamo che la superficie di appoggio sia piana, ma anche se non lo fosse sostanzialmente così, comunque per tre punti passa uno in un solo piano, quindi il tre piede, per definizione, per diciamo eh, grazie al fatto questa proprietà geometrica è tre punti non allineati ovviamente, quindi infatti il tre piede apre in modo che i punti non siano allineati. Eh, passa uno in un solo piano e quindi il tre piede è un Abbiamo capito perché il tre piedi ha tre piedi sono il numero minimo di piedi sufficienti allo scopo di appoggiare la videocamera. Il problema è perché la sede ce n'ha quattro. Non potrebbe a questo punto averne tre. Perché il peso del piede è congelato al centro, mentre è Però è distribuito sui tre piedi. Uno potrebbe sì, questa osservazione ha un senso, cioè comunque eh, eh, sarebbero, ci sarebbero delle proprietà meccaniche di tipo diverso e non del tutto soddisfacente è più facile che nel punto di giunzione qualcosa si rompa però anche ammesso, anche ammesso che io, io potrei rimediare a questa cosa potrei per esempio fare un cerchio di metallo con tre piedi che invece di partire da un unico punto partano da posizioni diverse e questo non avrebbe questa, questa debolezza meccanica e risparmierei un piede. Eh, su tante sedi sarebbe un risparmio non indifferente. metto i due piedi davanti e un piede dietro. Qualche volta questo è stato fatto. Con le auto questo è stato fatto. Ci sono, eh, diciamo, eh, l'ate, no? Oppure... Eh, Oppure dalle moto, da, una, da due ruote si è passati a tre mettendo le due ruote davanti. Perché la sedia a 4 piedi? Perché nessuno ha trovato mai conveniente cercare di risparmiare un piede sulle sedie? Qual è il motivo? È un controllo di planarità primariamente, e poi ci sono anche altri motivi. Cioè nel senso, il quarto piede effettivamente la sedia è spesso doma. Ma perché lungo? Perché i quattro piedi non sono lunghi uguale e quindi che cosa succede? Eh, che il piano che passa per tre di questi, eh, diciamo, delle estremità di questi quattro piedi non è il piano che passa per altri tre, due rimangono fissi, uno cambia e il piano cambia leggermente invece di essere due diciamo, lo stesso piano, sono due piani fatti leggermente così. E, e quindi che succede? succede che io me ne accorgo perché la sedia è e succede che metto una zeppa oppure uno rimane in qualche modo perché? Perché in quel caso uno dei due piani sicuramente non è orizzontale ed è scomodo sedersi su una sedia che non è il cui piano di seduta non sia, la cui seduta non sia un piano orizzontale, giusto? Quindi quello è un controllo di planarità. Quindi non sempre, anche con i GPS con il GPS, si ha uno stesso fenomeno eh, diciamo, per poter eh, quanti telefonini aggancia il vostro quanti GPS aggancia, quanti satelliti aggancia il vostro telefonino per stabilire la vostra posizione? di più, ne aggancia 5 e quindi, qual, diciamo, almeno uno è dovuto a un controllo di planarità. Uh, in realtà vabbè qua l'argomento sarebbe più complicato, comunque nello spazio se io voglio determinare un punto in una zona dello spazio ce ne vogliono quattro di punti attorno. No? immaginatevi come, immaginate come i vertici di una piramide io sto in mezzo e eh, diciamo, tramite delle uno fa diciamo da eh, origine del sistema e gli altri tre mi servono eh, per eh, darmi gli assi del sistema di e il quinto invece mi serve per un controllo nel senso che i dati sono affetti da errore e quindi mi serve per stabilire che quello che sto, che sto contando diciamo che sto misurando sia sì, effettivamente Corretto. Uh, quali sono le nazioni che posseggono il GPS? Un sistema l'anno eh? Stati Uniti? Cina, Russia Russia, la Cina credo che lo completerà Allora Stati Uniti e Russia ce l'hanno effettivamente. Allora. poi ci sta il sistema dell'Unione Europea e poi la Cina verrà un po' più che io sappia, so, qua posso, potrei non essere accurato però sono solo tre attualmente due efficaci al 100% e sono gli Stati Uniti e la Russia e uno che ha ancora delle cose da migliorare che è il Galileo che non è ancora che io sappia so, operativo al 100% quindi è quello della Russia così ce l'avete sul telefonino lo so. usate GPS Stati Uniti, Lomas, Russia, Galileo, Unione Europea, quella della Cina non mi ricordo. Uh, detto questo, torniamo un po' alla logica. <ride> uh, se la logica non è di tipo deduttivo, quindi io dico A, quindi B, quindi C e faccio una catena di ragionamenti. Uh, Innanzitutto qual è, la, diciamo, qual è il ragionamento eh, essenziale, cioè l'equivalente del transistor? Voi no, sapete che nei circuiti diciamo, eh, l'elemento fondamentale è il transistor, nel senso che eh, una volta fatto quello poi si possono tramite quello costruire circuiti di qualunque tipo di complicazione. Ecco, il transistor è una porta logica qual è nella logica l'equivalente del transistore, almeno storicamente? Avete mai sentito parlare di sillogismo? Sillogismo è l'equivalente per la logica di quello che è il transistore sillogismo, L'esempio tipico di sillogismo che si fa storicamente è quello uh, Socrate è un uomo, tutti gli uomini sono mortali. Quindi Socrate è mortale. Questo l'avete sentito. Più. Ora, la correttezza di un sillogismo, stiamo sempre parlando di logica eh, sta nel fatto che eh, sia eh, corretto il ragionamento. Cioè, ovviamente, le due eh, frasi iniziali sono la premessa, una si chiama premessa minore e una premessa maggiore e poi abbiamo una conseguenza. Ovviamente non è detto che le premesse siano diciamo soddisfatte. In tal caso la conseguenza non è detto che sia soddisfatta. Però il ragionamento rimane valido nella sua diciamo, nel suo <ride> Facciamo un esempio. Se io chiamo Socrate eh, la mia gatta è vero che Socrate è un uomo? No. no. È vero che tutti gli uomini sono mortali? Sì. È vero che Socrate, la mia carta, è mortale? Sì. Quindi come vedete le premesse non sono soddisfatte, però la conseguenza è vera lo stesso. Se invece chiamo Socrate, che ne so, il mio computer, in questo caso le premesse non sono soddisfatte e neanche la conseguenza si può rompere, però certamente non è immortale nel senso di, della proprietà che attribuiamo a un essere qui eh, poi si può complicare la situazione, si parte da là così come esistono circuiti di miliardi di transistor, così anche nella logica le cose si complicano facilmente però non voglio fare riferimento a questo, voglio prima andare su un'altra questione eh, spesso e volentieri nelle situazioni eh, diciamo di eh, tutti i giorni noi dobbiamo decidere sulla base eh, di incertezze, quindi eh, io devo decidere se fare o non fare una certa azione e nel fare questa azione per esempio ci vado, esco stasera oppure no, valutare le conseguenze di questa azione non lo posso fare in maniera perfetta, non lo posso fare certamente in maniera debita per quale motivo? perché, eh, diciamo, ci sono delle informazioni che non conosco più. oppure devo capire perché è successo un certo fatto noi tutti tendiamo a ragionare in termini di causa ed effetto anche se questo non è puramente corretto ci sono a volte, eh, diciamo, se uno per esempio sta attraversando la strada e finisce sotto una macchina, qual è la causa? il fatto che abbia attraversato in maniera incauta, il fatto che il eh, diciamo, guidatore guidava in maniera troppo veloce, il fatto che eh, diciamo, l'amico l'ha chiamato, l'ha fatto distrarre, lui si è girato, la macchina l'ha avestita. <ride> Come potete eh, ben capire, eh, ci sono a volte tante concause. Ognuno è abilitato a dire che una cosa mi ha causato un'altra, spesso si intende dire se rimuovo questa cosa il fatto non succede. Allora, in questo senso io dico A ha causato B, però non è corretto, perché potrei rimuovere un'altra un cosa preliminarmente e B non si verifica lo stesso. Potrei rimuovere C e magari B non si verifica lo stesso, allora potrei, posso dire che C ha causato B. Allora qual è? Perché il problema non sta nel dire causa, sta nel dire la causa. Io dico l'A, attribuisco al fatto che quello che ha sia causa di B un'esclusività. Allora, andiamo eh, a parlare di una cosa che questa sicuramente non la conoscete. Avete mai sentito parlare del rasoio di Occam? Il rasoio di Occam è, adesso vi dico il rasoio di, in cosa consiste questo rasoio di Occam e vi dico anche in cosa consiste una eccezione al rasoio di Occam. La storia di Occam è una, diciamo, un principio secondo il quale dice che, a parità di condizioni, eh, se io ho per oggetto fatto più spiegazioni, tendenzialmente è bella la spiegazione più semplice. Okay? Uh, allora, facciamo un esempio, perché questo pure, pure questo esempio è nato da un'esperienza, eh, cioè capitale, okay. non stiamo parlando di niente di scommeglio, anche se l'esempio mi farà probabilmente sorridere. Allora che supponiamo che io sto all'università, a un certo punto ho necessità vado a un bagno e scopro che diciamo qualcuno prima non ha tirato la... da te. Qual è la causa? Non è detto, non è quella più semplice. Qualcuno non la dirà, si è scordato, non l'ha voluto fare, eccetera, eccetera. Quella che dici tu, però, è, in questo senso hai accelerato le cose interviene in un secondo momento una situazione eh, diciamo, per cui la parità, non c'è la parità di condizioni cioè se stiamo parlando dei bagni mh, frequentati da tutti su tante persone io penso la cosa più semplice è che uno per volontà, per distrazione o per altro motivo non l'abbiamo attirato. tirare uh, facciamo adesso, modifichiamo lo stesso esempio se capita che io vado al bagno dei professori con la chiave vado, entro nel bagno e vedo che non è stata tirata la me immediatamente penso due cose la prima penso, ah, qualcuno si è dimenticato però al tempo stesso penso, però è strano è vero o no? un po' strano non solo so di meno e quindi ma che un collega vada va a bagno e si dimentichi di tirare la catena ed esca fuori a parte il fatto che stiamo parlando di una eh, diciamo um, un disegno di persone un po' più selezionato ma in qualche modo rischia anche una sanzione sociale cioè nel senso esce si incrocia con me che sto andando a bagno Dopodiché io insomma, tendenzialmente ci sta un po' più attento, no? Perché se capita che quell'altro si incrocia con lui e quindi va a bagno subito dopo di lui, se ne accorge che è stato lui e quindi se una cosa C'è un minimo di probabilità che ciò accada. E dopodiché ci fa una tutta figura, no? Già no, non era scaricato. Allora in realtà in questo caso è successo esattamente quello che diceva il nostro collega cioè vado, vedo questa cosa e dico però è strano poi vado a, a premere il pulsante e effettivamente mancava l'acqua quindi c'era un'altra possibile causa allora che cosa succede? qui il rasoio di Occam è vero diciamo, è un principio che è importante applicare però qui ci sono tre osservazioni fondamentali la prima è che non stiamo parlando di una logica deduttiva, cioè noi stiamo deducendo lo stesso, però non possiamo affermare con sicurezza che ci sia una causa piuttosto che un'altra, in questo caso ci potrebbero essere più motivi alternativi. Secondo, possiamo, diciamo in genere, scelta tra i vari casi ce n'è una che è più semplice delle altre quella tende a essere vera, però, come dice la di Rockham, a parità di condizioni, in una situazione vincolata come questa qui, una situazione particolare in cui non, non c'è la stessa probabilità che, diciamo, che su una platea più ampia che uno si dimentichi, innanzitutto la platea più ristretta, poi c'è la probabilità che professore magari ci sta un po' più attento quindi che si dimentichi di tirare la gallina un po' più bassa e a questo punto invece c'è un'altra possibile causa se quel giorno manca l'acqua quello lì come faceva prima chiaro? guardate che non è, questa, questa, questa, questo tipo di situazione qua è eh, di una certa importanza perché eh, nella pratica è veramente di una certa importanza magari non si applicherà ai test perché nei test la risposta esatta deve essere una e basta però nella realtà eh, serve e come si serve? Prego. Se la platea è più bassa, sì. la probabilità che si, si dimentichi di tirare la catena sì. eh, non è più alta? In che senso? Cioè se, io, eh, se i professori sono 10 magari, gli alunni sono 100 sì. eh, che probabilità ho che magari il professore si dimentichi la catena invece che io un alunno? Cioè si la catena? allora, il se, no. allora eh, se vuoi impostare il, il, eh, diciamo, la questione probabilisticamente eh, io osservo che la catena non è stata tirata se l'ultima persona che ha usato il bagno prima di me non l'ha tirata perché anche se 99 persone non avessero tirato la catena poi arriva la centesima persona la tira poi arrivo io io vedo che la catena è stata tirata quindi il problema va impostato così a questo punto l'unica differenza, se io vado eh, al bagno eh, eh, diciamo fuori, oppure vado al bagno dei professori, è nel primo caso è molto probabile che l'ultimo che abbia stato il eh, bagno sia stato uno studente e eh, nel eh, secondo caso sono sicuro che sia stato un professore, questo è. Ma non, io non farei la differenza studente e professore, farei la, la differenza nel primo caso è stato perché non, se no facciamo false inferenze nel primo caso è stata una persona che ha usato un bagno pubblico tra virgolette. Uh, nel secondo caso è stata una persona che usava un bagno con la chiave allora il fatto della persona che usava un bagno con la chiave eh, che la persona usasse il bagno con la chiave significava che lui era una uno degli utenti di quel bagno al quale era stata data una responsabilità con questo intendo che la probabilità che ci fosse tempo era più alta e quindi che la probabilità che non tirasse la cadena era più bassa è esattamente questo il senso primo lui come utente con la chiave aveva una certa responsabilità e già questo fa scendere le probabilità la seconda, il secondo motivo, ripeto, è che eh, siccome quel bagno interessava solo un certo numero di persone e mh, diciamo incrociandosi nel corridoio, poteva capitare che si potesse identificare chi fosse, avesse usato il bagno prima. Diciamo, un utente che arrivava dopo poteva identificare chi l'aveva usato subito prima. È chiaro questo fatto? e quindi questo è un ulteriore motivo per cui uno probabilmente eh, diciamo, stava per te comunque eh, ve ne accorgete subito nella realtà eh, per esempio se voi vedete, state girando presso la stazione di Cassini e vedete Tizio che conoscete, lo vedete da lontano quindi non lo potete salutare C'è cioè. ciao oh, c'è Tizio, però se al tempo stesso vi scatta in mente la osservazione, però è strano perché in genere tizio non ci capita mai la stazione di Cassina. Allora state a... cosa, cosa, cosa significa quell'osservazione che vi scatta mentalmente? È strano. Significa o che non, ha, che non sapete perché è successo o perché la causa a cui, cioè in genere, dice tizio o oh, sarà venuto a Cassina a fare un. che ne so, sarà venuto a Cassina all'università. Però è strano. Il tizio non ci vuole andare in sappiamo che è... capito? Uh, allora quando vi scatta questo tipo di osservazione in particolare quando c'è una causa di facile attribuzione quando insomma, vi viene da pensare che la causa sia una certa causa ma state attenti perché può darsi che in quel caso la causa che state pensando sia sbagliata chiaro? quindi se vi capita di attribuire il fatto a una certa causa ma di contemporaneamente che vi scatti l'impressione di una certa stranezza state attenti perché a volte capite di fare questo ragionamento ah, è successo questo fatto ma la causa sarà questa però è strano, sì però è così perché la causa deve essere per forza questa state attenti perché in questo caso si rischia di sbagliare. un eh, fatto che ho misurato verificato personalmente è più di uno e può anche succedere di fare gravi errori in base a questa cosa, quindi, intanto abbiamo oggi abbiamo parlato del rasoio di Occam e di questa specie di eccezione. Chiamiamola così, che non è un'eccezione vera e propria, perché il rasoio di Occam prevede che il tutto sia valido a parità di condizioni. Ok, uh, detto questo, uh, se abbiamo ancora penso una decina di minuti, ce l'abbiamo. Uh almeno 10 ah, ah vabbè, beh, allora, allora ci abbiamo beh, ancora 4. vediamo se io suonare la campanella no, mezz'ora allora eh, volevo fare invece un po' di esempi di sillogismi che non funzionano cioè di eh, chiamiamoli paradossi di tipologico questi in genere sono molto abbastanza successo eh, cominciamo con una, un esempio molto semplice questo lo faccio da lavagna allora, questa è esattamente la struttura di un silogismo nessun gatto ha nove gode un gatto è doppio una cosa in più Se fosse corretta uno dovrebbe, dovrebbe dire che le premesse per poter affermare che la conclusione sia sbagliata dovrebbe affermare che necessariamente una delle premesse non è soddisfatta però che il risultato a nove code è vero che un gatto abbia una coda in più di nessun gatto è altrettanto vero allora a quel punto non è sbagliata eh, diciamo, la premessa o una delle due premesse è sbagliata proprio la struttura sintattica del psicologismo perché? Quindi un gatto non ha 9 cose? Sì. Perché non ha senso fare una somma delle tra le due perisi Cioè io dico che nessun gatto ha 9 cose è quello da dire che un gatto ha una cosa in più di nessun ha gatto Nessun gatto ha 9 cose? Un gatto ha una coda in più di nessun gatto No, più lo fa di Però non ha senso la, la somma delle due premesse. Perché, Perché non ha senso? Perché nessun gatto non è un... Cioè, allora, la... ci siete andati vicini, è inutile che vi faccia avvicinare ulteriormente perché magari non lo sapete esprimere in maniera perfetta, però più o meno avete capito Allora, il discorso è questo eh, L'espressione nessun gatto nelle due frasi indica due cose diverse Nel primo caso eh, indica la negazione N Non è vero che esiste un gatto con nove quello. Uh, nel, secondo fra nel secondo caso è come se nessun gatto fosse tra virgolette cioè un gatto ha una coda in più di nessun gatto noi automaticamente lo interpretiamo da punto di quando andiamo a parlare in maniera logica. cioè un gatto ha una coda in più di zero gatto cioè del gatto che non c'è però se voglio interpretare la stessa espressione formalmente la stessa con lo stesso significato ma invece in questi due contesti ha due significati diversi allora uno dice là la 9 eh, là c'è una in più ce n'è una in più e quindi no più uno fa 10 allora trago con la, la, la conclusione che esiste un gatto con 10 copi cioè eh, che un gatto abbia 10 copi, che chiaramente è una conclusione sbagliata chiaro? quindi questo per esempio questa cosa cosa ci fa capire ci fa capire che tante volte i problemi non stanno nella logica nella, eh, diciamo, applicazione di eh, regole di logica ma stanno nel